In questo tutorial vediamo come creare una lista. Prima di tutto andiamo su situazioni, mettiamo quando si clicca su bandiera verde, poi andiamo in variabili e clicchiamo crea una lista. Diamo un nome, io la chiamo così in modo originale e diamo l'ok. Ok. okay. Allora, questa lista eh, di default lui me la visualizza sullo schermo. Chiaramente se mi interesserà poi a cose fatte che rimanga visibile, lascerò così, altrimenti basterà togliere la spunta. Vedete che mi ha creato il nome Lista Prova e quindi a seconda che io la lascio oppure no eh, si potrà vedere o meno. Adesso a noi interessa, quindi la allargo addirittura. In questa lista io voglio inserire delle parole dei numeri degli oggetti allora se so già eh, con quanto sarà lunga la lista che voglio creare mi basterà andare su eh, controllo ripeti supponiamo che voglia inserire 5 oggetti ripeti 5 volte e eh, poi chiaramente più è lunga la lista più mi conviene usare un ciclo di questo tipo dopodiché cosa faccio? farò in modo che mi venga chiesto quale elemento voglio inserire, allora ripeti 5 volte avrò bisogno di un contatore, quindi mi creo una variabile che può essere la mia variabile, prendo questa tanto non credo che me ne serviranno altre, allora prendo la mia variabile e la devo utilizzare come eh, contatore, quindi allora io Prima di tutto dovrò portarla ad essere uguale a 0, quindi andrò eh, qui, quindi porta la mia variabile a 0, ok? Ripeti 5 volte, a questo punto per contare quante volte faccio il giro, porta la questo non mi serve perché è già scritto qui, porta la mia variabile, non porta, cambia perché non voglio che valga 1 sempre, voglio che cambi di 1 di volta in volta, che incrementi di 1, quindi la inizializzo a 0, poi all'interno del ciclo la aumento di 1, quindi la prima volta varrà 1, e poi mi dovrà chiedere, quindi chiedere è un sensore, chiedi, ecco, perché devo dare una risposta, chiedi, Uh, qui devo mettere operatori unione di unione di oggetto e poi mi deve dire che numero di oggetto gli devo dire parto da 1 quindi ah, adesso mi serviva la mia variabile eccola qua ok chiedi uh, oggetto 1 e attendi perché deve attendere la risposta dopodiché la mia risposta dovrà inserirla inserisci con la risposta quindi la risposta devo andarla a prendere qua inserisci risposta alla posizione alla prima volta sarà 1 ma poi non sarà più 1 quindi qua ci va la mia variabile in lista prova e questo me lo chiede 5 volte quindi creerà una lista di 5 oggetti a seconda di quello che gli vado a chiedere. Adesso rimpicciolisco un po', se no non vedo il gatto che mi fa le domande, a parte che l'importante è che io risponda sotto. Ok, facciamolo partire. Allora, l'oggetto 1 supponiamo che mettiamo mela, oggetto 2 pera, oggetto 3 castagna, eh, oggetto 4 limone e arancia. Ok, in questo modo eh, velocemente io ho creato una lista eh, con 5 oggetti. Eh, a questo punto io posso anche buttare via tutte queste istruzioni se non mi servono più e l'importante è che io le stacchi dal fatto che devono essere eseguite quando si clicca sulla bandierina. Per quale motivo? Perché ormai la mia lista l'ho riempita, ci sono questi 5 oggetti e poi potrò utilizzarla, scriverò dell'altro codice e la utilizzerò all'interno del mio programma. Se la lascio attaccata a questa situazione oppure collegata alle altre istruzioni che metterò ogni volta che eseguirò il programma, eh, continuerà a eh, aggiungere degli elementi, anche quando magari io non voglio, vi faccio vedere se io clicco di nuovo qua mi chiede di nuovo l'oggetto 1 supponiamo che io adesso eh, aggiunga un oggetto diverso, anche uno stesso quando do invio vedete cosa succede che in automatico lui mi inserisce nella posizione 1 perché la prima volta che eseguo il ciclo la mia variabile vale 1 il, il nuovo oggetto e quindi non è che va a fare una sostituzione va a fare un'aggiunta scorrendo verso il basso eh, gli elementi che erano già presenti. Quindi, se non voglio che questo avvenga, devo fare attenzione, staccare, e se so che la mia lista poi sarà questa e non avrò più bisogno di modificarlo, aggiungere altri oggetti, posso tranquillamente buttare via tutto e a questo punto nascondere magari la lista se non voglio che venga vista, ma questa lista comunque all'interno di questo programma sarà presente e quindi quando eh, vorrò per esempio far utilizzare uno di questi oggetti per esempio facciamo dire al gattino dire, andiamo qua variabili eh, l'elemento che ne so facciamo l'elemento 3 di lista prova per due secondi lo faccio partire e mi dice pera quindi io ho buttato via le istruzioni eccetera ma ovviamente la lista c'è la lista all'interno di questo programma c'è ancora ecco mm, e quindi è, è semplice crearla poi si può lasciare e fare in modo che si modifichi o si aggiungano elementi o se, si, o se non si vuole più toccarla Basta buttare via le istruzioni o comunque scollegarle da ogni situazione.